Buongiorno a tutti, Francesca Anzalone, NetLife, SRL, comunicazione e formazione e l'intervento si chiama Stravinsky Reloaded 1910-2020. L'appuntamento di oggi è stato dedicato proprio per AbitoVistory a tutte le generazioni dei giovani che sono qui presenti, a, a qualsiasi tipologia di pubblico che ha voglia di sperimentare, riflettere e contaminarsi in una società contemporanea. L'input iniziale è riflessione, è riflessione sulla società contemporanea e sulla commissione di generi che quotidianamente noi viviamo, soprattutto attraverso l'uso del digitale e quindi partendo dal mondo dell'informatica e andando nell'attuale multicanalità che i millennials soprattutto conoscono molto bene e vivono quotidianamente, soprattutto attraverso il loro smartphone che hanno costantemente in mano. Quello che abbiamo presentato è un progetto, un progetto artistico, culturale, un progetto che vuole coinvolgere a livello sociale eh, attraverso la musica, naturalmente, e si parte dal 1900 con eh, la composizione di Igor Stravinsky, L'Uccello di Fuoco, per arrivare al 2020 con quello che è l'uccello di fuoco, libertà di essere, cioè un'attualizzazione di quello che è la favola russa del 1910 con la società nostra contemporanea, dove i giovani e dove ciascuno di noi molto spesso vive in una dualità, in una duplicità tra vita reale e vita virtuale. Spesso per i giovani quasi come se fosse un videogame, cioè quello che deve essere è una finzione, è l'eccellenza, è tutto quello che eh, vorrebbe essere perfetto con tutta una serie di elementi e di stereotipi negativi che, attraverso questo progetto, noi vogliamo andare in qualche modo a toccare e su cui fare riflettere le persone, fare riflettere i giovani e farli vivere questa riflessione attraverso la loro creatività. Fotografia, musica, intersezioni, video, eh, audio, eh, rielaborazioni di testi letterari. Si parte da una sceneggiatura, che è la mia sceneggiatura, scritta che viene poi resa in balletto contemporaneo per cui tutte le parole, tutti i dialoghi diventano movimenti, gesti sulle punte fatti da giovani per i giovani e su quegli aspetti andiamo a lavorare, andiamo a costruire nuove, tante nuove storie, quindi narrazioni sociali che ognuno di noi è in grado di inserire, sono degli innesti, sono delle mappe concettuali, sono delle relazioni, sono dei nodi, ma dei nodi letterari, artistici, musicali che si contaminano e che si inseriscono. Esattamente come questo luogo, siamo in un coworking, siamo in un impact hub e esattamente proprio come succede qui eh, il mondo dell'innovazione dell si contamina perché ognuno di noi ha qualcosa da dire, ognuno di noi ha una passione da condividere e ognuno di noi può riflettere e deve riflettere perché possiamo fare qualcosa di piccolo che diventa grande se ha la voglia di migliorare questa società. Grazie.